Ciao ragazzi, allora siamo partiti i ventisesimi qui a Monza Ai ai ai, già le prime botte Con questa Formula Pro Dei Studio 397 Che ha fatto uscire questa mod DLC A pagamento proprio ieri 4,99€ ed è bellissima ragazzi Guardate graficamente Sentite che sound pazzesco E la fisica, il force feedback Mamma mia ragazzi Spettacolare, siamo a Monza Su quello ufficiale, sempre in DLC Settimana scorsa è uscito ed è bellissima, 24 skin a disposizione, una più bella dell'altra Anche DRS qua Attivo a meno di un secondo, al terzo giro Questa è una gara di 10 giri E volevo assolutamente provarla e condividerla con voi Che è bellissima veramente Siamo attualmente 19 su 26 partiti dietro Qui si sente particolarmente la scia e bisogna settare bene le marce, perché arriva limitatore praticamente quasi subito. Quello che ho apprezzato subito di questa macchina qua è che ogni variazione di setup si sente al volante, alla mano, veramente fatto molto bene. Qui, ragazzi, guarda come fanno zigzag lì davanti. Un po' di concentrazione qui è la prima variante Qua parte ragazzi Che se gli dai gas Mamma mia Viaggiano lì davanti a una velocità pazzesca C'ha una frenata Potentissima Oh DRS attivo ragazzi Attenzione al prossimo giro mi pare O forse è qui Vediamo Ah, de detection zone. Quindi DRS! Vediamo fino a quanto possiamo spingerla. Dobbiamo frenare, uh, molto vicini. Andiamo sempre un'occhiatina dietro ragazzi perché. Mamma mia, è una bomba sta macchina qua! Cosa ho fatto? <ride> Mamma mia come me lo sono fumato ragazzi! Questa macchina qua ti porta a spingere, a, a, a, a respingere i tuoi limiti, guarda come arriva questo con il DRS dietro! Sei largo amico mio, ma io stringo... Cioè, ragazzi, sono in diciottesima posizione. Immaginate. Guarda questo come arriva. Vai, chicca. Richiede tanta concentrazione questa macchina qua, però veramente ragazzi ne vale la pena, è molto molto molto molto divertente, molto divertente. Oh, uh, mamma mia. Che dive bomb, ragazzi. Cioè, ho messo il, il cambio allungato più possibile e non riesco a farla andare più di 339 dovrei allungare ancora la settima mamma mia vai drs comunque cioè, io immagino già una forfana con questa macchina qua ragazzi Spettacolare Ma da commentare do... Mamma mia Oh scusa Un altro dive bomb ragazzi Vabbè la IA che ci frega Guarda come arriva oh. Ragazzi sono tre giri che non riesco a scollarmi Dalla diciassettesima posizione Perché lì davanti stanno facendo dei tempi Stratosferici Uh, attenzione, errore! Oh, l'ho chiamata, sedicesima. Sono uscito a cannone. Doppia scia! Attenzione, lungo rettifilo. Senza DRS, quello davanti ce l'ha però. 3.40 in scia, 3.40... Ma <ride> c'è, mi sa che c'è un errore, ragazzi. DRS dietro 339. Scia 342. Oh, che è sta storia? <ride> no, dai. Non ci credo. Cos'è sta storia? Cioè, vai più con la cieca che col DRS? Vabbè. Può darsi, eh. Però mi fa ridere, sta cosa qua. Che c'è, DRS scia 339. Ma. Ho trovato un glitch. <ride> Guarda, DRS. Vabbè, qua no, però. Cioè, col DRS fa fatica. Adesso lo vediamo nel lungo rettifilo. DRS 3.39 se non sbaglio ho visto un, un DRS che si è chiuso in prossimità della curva anche lui davanti mamma mia che interno che ti ho fatto Tre quarantasei dodicesimi su ventisei. Last lap, ultimo giro. Mm. ha girato Non ha girato. Vabbè. sta sto sterzando in questo momento, mamma mia. Neanche il DRS ragazzi non ce n'è. Non si va a prendere l'undicesima la la, posizione. L'undicesima, 14 posizioni recuperate. La Sky in quarta si fa benissimo. Era giusto per testare, ragazzi, questa sintesi di questa gara che vi ho fatto. Dei, dei momenti più salienti. Uh! Era interessante provarla, questa formula veramente è grandissima, bellissima. La adoro. Ragazzi, la adoro veramente, questa macchina qua è bellissima. Sicuramente da migliorare tanto sul setup, anche se mi pare che il setup di base sia fatto molto bene. Ragazzi, eh, niente, io se devo consigliarvela, se avete 5 euro da mettere da qualche parte, anzi 4 euro, 4,99 euro, non esitate. ehm Niente ragazzi, eh, tutto veramente positivo, 24 skin come vi dicevo, un sound pazzesco, una qualità grafica pazzesca, niente, che dirvi di più ragazzi? Ci vediamo prestissimo, lasciate un pollice, iscrivetevi al canale e da Fabrice è tutto, ciao!